Ciao a tutti Polletti! Ciao Polletti! Siamo qui perché siamo andati al cinema a vedere il piccolo principe. Che è un film di tutto rispetto. <ride> <ride> <ride> Due film! <ride> Tagliamo uno! <ride> Beh, eh, vi lasciamo alla nostra recensione all'uscita del cinema. Salve a tutti, ci si vede? Non molto. Non molto, perché abbiamo deciso di vedere lo spettacolo delle sei quasi. Siamo in ritardissimo. In ritardissimo, praticamente è già iniziato il film. Stiamo andando a vedere il piccolo, piccolo principe. principe. Siamo di fretta. Dopo, vi diciamo com'è il film. Un bacio! Eccoci usciti con le lacrimucce dal cinema Se non piangete a questo film non avete un'anima Mamma mia, veramente, veramente toccante nel profondo Il piccolo principe Io come al solito parlo del comparto tecnico eh, Musiche spettacolari Just Passano quelle, ha fatto venire lacrime agli occhi <ride> eh, Animazione 3D molto buona texture di ottima qualità e intervallate con dei frangenti in cui si vede più i disegni originali quindi riportati in un 3D particolare si muove in stop motion e texture, modelli poligonali ricordano della carta carta di giornale spiegazzata quindi ci sono questi flash dove viene diciamo un film nel film il regista Mac Osborne ha utilizzato bene i disegni originali dell'autore che sono appunto quelli di Saint-Exupéry. La trama è semplice, una bimba si trasferisce per soffrire dell'alloggio per entrare in una scuola che ritiene la mamma prestigiosa. È lì che incontrerà un suo vicino di casa, un vecchio strampalato che gli racconterà una storia indimenticabile. In un mondo completamente grigio e meccanizzato abbiamo questo piccolo angolo di, di fiaba colorato che porta questa bambina lievemente a distaccarsi dalla sua società e ad aprire gli occhi. Un, un comparto di doppiaggio notevole, ben congeniato. Tra cui Siani, Gasman, Paola Cortellesi nel ruolo della mamma eh, e un magnifico Tony Servillo che fa il vecchio anziano. Il film non annoia quasi mai, ma anzi trova degli spunti divertenti alternati a dei momenti fortemente da lacrimuccia. <ride> Per tutti, secondo me è un film per È un tutti. film che aiuta a capire che la vita è fatta di eh, amore e separazioni. Ti insegna che sì, bisogna crescere ma non bisogna diventare delle persone ciniche. Eh, lo promuoviamo a ottimi voti e ve lo consigliamo di andarlo a vedere fin tanto che ci sta il cinema, altrimenti prendetelo in DVD che è... Una buona scelta. E leggete il libro? Il libro dovete leggerlo. Vi lasciamo con le curiosità sul piccolo principe. Stavo per dire quello. <ride> Dopo. Curiosità numero uno. La storia del piccolo principe è sicuramente autobiografica. Infatti l'aviatore è saint experit lo scrittore del libro. La rosa invece che vediamo durante il film è associabile alla moglie Consuelo. Curiosità numero 2 Sono passati ben 73 anni dalla pubblicazione del Piccolo Principe, avvenuta in America il 6 aprile 1943, proprio nel periodo in cui stava avvenendo la seconda guerra mondiale. Curiosità numero 3 B612 è il nome dell'asteroide dove vive il Piccolo Principe. Ma B612 è anche il nome di un'associazione non governativa atta a monitorare gli asteroidi. L'associazione è presente in... California! California. Curiosità numero 4! L'asteroide B612 non potrebbe essere un asteroide reale per via del suo nome, perché i nomi degli asteroidi hanno l'anno di nascita e due lettere. Una lettera che indica il mese della scoperta e una seconda lettera che indica una gradatoria tra gli asteroidi scoperti in quell'anno. Curiosità numero 5! Il film comprende due tecniche di animazione, quella CGI e quella stop motion. <ride> Questa è la stop motion. <ride> stop motion numero 6 il piccolo principe è il libro più tradotto al mondo dopo la bibbia eh, lo troviamo tradotto in ben 270 lingue e dialetti nel we... napoletano, sì. napoletano. E, eh, ha venduto nel mondo 145 milioni di copie e 16 milioni solo in italia uno di 16 milioni, praticamente una tiratura limitata. <ride> Curiosità numero 7. Il budget del film è stato di circa 60 milioni di euro. Curiosità numero 8. Antoine Jean-Baptiste Marie-Roger de Saint-Experie nel 1935, proprio con l'aviatore del suo libro cade in deserto libico con il suo aereo eh, verrà salvato da un beduino e dalla reggia aeronautica curiosità numero 9 Mark Osborne, il già regista di Kung Fu Panda ha dichiarato che con il piccolo principe non voleva creare un semplice riadattamento, ma una lunga poesia che incantasse tutto il pubblico c'è proprio riuscito un mm, curiosità numero 10 la figlia di Mac Osborne, il regista del film, ha aiutato il padre nella personificazione della protagonista bambina del film. E infatti lei stessa doveva essere addirittura la doppiatrice della bambina ma purtroppo è cresciuta e quindi non, non l'hanno presa per tale ruolo. Queste erano tutte le curiosità che avevamo sul film, la nostra recensione. Spero che abbiate gradito. Se volete scrivere, che c'è? la stavo aspettando tutto un po'. Ma dai, con Peppa Pig addirittura! Questo c'è la stanza sotto mano. Comunque, se il video vi è piaciuto, fatecelo sapere, commentate. Diteci la vostra, se siete andati a vedere il film anche voi, dite cosa vi è piaciuto o cosa meno. Siate onesti e diteci quanti di voi hanno pianto come bambini verso la fine. E Lunga vita e prosperità. che sto a fare? Non lo fai? Mi sogno Peppa Pig, lunga vita e prosperità. <ride> non ce la posso fare.